Ciao ragazzi, come va di nuovo insieme alle mie lezioni? Vi Mi invito tutti a dirmi quando eh, ci siete per fare la diretta per i feste Quindi l'ultima, seconda e ultima diretta di quest'anno eh, Ho messo il link, cioè metterò il link sotto al video Dove eh, vi apparirà magicamente un sondaggio su sui giorni e le ore che preferite Allora Oggi vado a rispondere a, non ho idea di come si chiama però, Zeta Music, il, il nome su YouTube è questo, che mi ha chiesto eh, come improvvisare su un giro di accordi. Allora, la domanda è un pochino generica, nel senso che eh, io presumo in un contesto comunque pop, diciamo musica leggera, eh, un contesto dove che può capitare eh, molto frequentemente quindi ho, mh, per la lezione di oggi ho preso un, un giro di accordi semplice che ora vi mostro e soprattutto vi mostro come eh, ragiono io quando mi trovo davanti a una situazione simile ehm, perché come ho già detto molte volte l'improvvisazione per me è una cosa è una tra le cose più soggettive eh, che ci sono nella musica eh, poiché quello che eh, se sentiamo lo stesso bassista fare un solo magari a me mi, mi trasmette delle emozioni allucinanti. Eh, e a te che sei accanto dici, mh, vabbè proprio perché ognuno di noi coglie un determinato particolare una frase li trasmette qualcosa è veramente soggettiva la cosa e anche per chi suona quindi non per l'ascoltatore ma per il bassista il musicista che, che fa il solo magari lui sta facendo di tutto per trasmettere qualcosa però è come sempre, eh, cioè ci sarà sempre qualcuno che non apprezzerà. Questo proprio perché siamo tutti, ognuno diverso da, dagli altri, così anche i nostri gusti. Eh, oddio, non voleva essere un monologo questa lezione, quindi vado subito al dunque. Allora, io di solito eh, ragiono in questo modo, contesto pop. Ovviamente se sono. Uh, jazz uh, o simili il mio modo proprio di, di ragionare è completamente diverso uh, quindi utilizzo altri uh, altri um, proprio, um, modi di, di fare fraseggio, altre scale altre, altri cliché eccetera rimaniamo in contesto di musica leggera e facciamo finta che eh, abbiamo un brano e Abbiamo tot battute eh, per fare il nostro solo. Allora, la base che ho scelto oggi è composta molto lenta. Siamo a 68 bpm: è composta da questi accordini qui. Allora, Mi bemolle, quindi a tonalità maggiore, Mi bemolle maggiore, Si bemolle sesta. Sorenno. Do minore. La bemolle. Con l'aggiunta della nona. Questi sono i quattro accordi, quindi un accordo per battuta, del nostro brano immaginare. Allora, la prima cosa che faccio, ovviamente poi, eh, se siamo in live, è una cosa, diciamo... Improvvisata, non è che ho tutto questo tempo per pensare, quindi bisogna anche eh, avere un po' di esperienza e saper, eh, diciamo, arrangiarsi anche nelle occasioni di, di proprio improvvisazione nel vero senso della parola. Tuttavia, eh, se invece è un brano che eh, devo studiare, quindi ho tempo prima. Prepararmi, non dico il solo ma per prepararmi un po eh, diciamo per capire dove muovermi per capire intanto che sonorità ha il brano eh, in questo caso una ballad quindi cercherò di rimanere in tema anche se eh, in questo caso non è che ho una melodia di riferimento in quel caso prendo anche spunto da quello eh, allora eh, cosa fondamentale mi studio innanzitutto eh, un accordo per volta, allora abbiamo il Mi bemolle, quindi mi studio ad esempio la triade eh, di Mi bemolle maggiore. su tutta la tastiera. Poi posso aggiungere la settima, quindi aggiungo il Re naturale. Ci posso provare la pentatonica maggiore di Mi bemolle. varie eh, cose che ho detto nelle lezioni precedenti quindi batte eccetera eh, fino ad arrivare alla scala eh, di mi bemolle completa quindi. stessa cosa per gli altri accordi il si bemolle sesta posto da Bb, Re, Mi bemolle e Sol. Quindi posso suonare appunto questo arpeggio, Bb, Sesta. Non è altro che un Sol minore, Settima. Credo poi c'è il Do minore. Ah, e qui ci posso associare ovviamente a pentatonica di Si bemolle, maggiore di Si bemolle. Poi c'è Do minore. Stessa cosa. Suono su tutta la tastiera. Ci associo eh, volendo Do. La scala di Do minore naturale. Per ora rimaniamo sulle scale eh, semplici, senza andare a cercare sonorità particolari. Pentatonica di Do minore, quindi è identica a quella di Mi bemolle, o come abbiamo visto, una possibile alternativa è quella di suonare a pentatonica un tono sotto, quindi. Rimarrei in Si bemolle anche sul Do minore Si bemolle maggiore e poi c'è un La bemolle con la, la nona aggiunta quindi abbiamo La bemolle, Do, Mi bemolle e la nona che è Si bemolle che mi riporta in Mi bemolle. Allora, che possibilità abbiamo? Innanzitutto eh, molti eh, direbbero, vabbè, prendo la, la pentatonica di mi bemolle e sono già a posto perché, bene o male, su tutti questi accordi ci sta bene. Eh, io preferisco un discorso di eh, arpeggi, in genere, preferisco gli arpeggi alle scale, eh, ovvero eh, prendo appunto le note, dei vari accordi, magari ci aggiungo le note di passaggio e soprattutto eh, vado a... Eh, cioè, devo sapere perfettamente quali sono le varie note che compongono l'accordo successivo, quindi io ho mi bemolle. Devo sapere qual è, ad esempio, eh, ovviamente qual è il secondo accordo, quindi si bemolle sesta, eh, ad esempio la terza è un re, Ok, Qui, questo è fondamentale perché io ad esempio già posso fare una frase del genere 1, 2, 3, 4 Sul secondo accordo io vado sulla terza, questo già dà una sonorità molto diversa dal tornare sulla tonica che Sarebbe... Do minore? Se io ragiono così con le terze, quinte, settime, ho molte più, cioè ho già molte possibilità di... Eh, anche proprio per una solo, perché eh, vediamo se mi ricordo la frase che ho fatto. Una volta. sulla tonica ma dopo aver suonato la terza sul battere qui sono un do minore fatto tonica quinta terza minore tonica e qui invece di tornare su La bemolle vado ad esempio su mi bemolle sul battere della quarta battuta che l'accordo è la bemolta vado sul mi bemol. Uh. Poi posso ricadere sulla terza del mi bemolle che riparte il giro quindi sul sol. Questo diciamo in genere è il mio eh, modo di Improvvisare preferito in questi contesti ovviamente mh, cantandomi le idee che mi vengono eh, cantandomele in mente e poi cercando di riprodurle sullo strumento è difficile mentre suoniamo pensare ok ora faccio questo arpeggio ora faccio quest'altro eh, questo si fa in fase di studio ma poi eh, diventa eh, cioè prende diciamo, il nostro vocabolario musicale il nostro modo di, eh, di interpretare un solo eh, le nostre frasi eh, i nostri cliché eccetera, quindi in realtà quando poi improvvisiamo eh, soprattutto nei live eh, io non penso mai troppo anche perché sennò diventerebbe molto, molto molto eh, impacciato il solo diventerebbe una cosa non scorrevole, ecco diciamo così quindi eh, bisogna studiare tanto a casa, bisogna capire quali sono eh, le scale che ci piacciono di più gli, gli arpeggi, le sostituzioni eccetera però poi tutto questo, eh, come tutti i musicisti fanno diventa eh, automatico, nel senso quando sento un determinato accordo spontaneamente vado a suonarci determinate cose allora vi metto a base e vediamo un attimo qualche idea al volo do minore la bemolle proviamo fondamentale è prendere spazio tra una frase e l'altra quindi non suonare 6.000 note per far vedere che siamo bravi prendiamoci gli spazi Questo è il mio modo di eh, approcciarmi all'improvvisazione, poi ovviamente, come ho detto prima, eh, ci sono tro troppe, troppe, troppe eh, circostanze, troppe, diciamo, fattori che mi fanno propendere per un tipo di fraseggio rispetto a un altro, eh, con il fretto sono un altro modo ancora di suonare. Eh, ripeto, in altri generi ovviamente il mio fraseggio è diverso però tendenzialmente il mio modo di, di studiare l'improvvisazione è questo ecco, faccio un po' finta di, eh, di parlare mentre suono cerco di trasmettere qualcosa In caso così di una ballad eh, ho cercato di esprimere mh, qualcosa di malinconico perché sentivo un po' La sonorità, pur essendo un brano, una base maggiore, mi dava questo mi trasmetteva questo sentimento. Quindi, eh, Z Music <ride> Z, il nome, Music Cognome. Io spero di averti dato qualche input eh, per... su come approcciarti anche te all'improvvisazione. Eh, se non ci sono riuscito, basta che mi scrivi. Eh, qualche informazione in più su cosa vorresti eh, approfondire ancora meglio e invito tutti voi a fare altrettanto e a scrivermi cosa cosa volete eh, diciamo approfondire poi ci vediamo al prossimo video